Ciao a tutti, una domanda che mi fanno spessissimo è quella: ma voglio comprare i flettetti nuovi? Quante libbre ne devo acquistare? Quanta potenza devo avere il mio arco? Allora, intanto partiamo subito con un assioma assolutamente fissa, e cioè, se siete neofiti, libre poche. Libre poche vuol dire assolutamente qualsiasi forza voi abbiate, qualsiasi attività fisica fate, anche se siete veramente fortissimi, non dovete superare le 30 libri, finché non avete acquisito una tecnica corretta. Quindi, attenzione, se siete veramente, avete un fisico straordinario, non dovete superare le 30 libri, questo vuol dire che se avete un fisico esile dovete avere libbre veramente molto basse. Molto basse vuol dire che quando cominciate al vostro allungo le libre effettive che dovete avere dovranno essere 24, 25, 26 al massimo 30 se siete veramente avete, e, e parliamo di libre effettive eh? libre effettive vuol dire quelle che avete una volta raggiunto l'ancoraggio quindi pesate con un dinamometro questo vuol dire fate in fretta fare i conti no? se il vostro allungo di 29 pollici o di 30 pollici non, non fate altro che aggiungere due libre per pollice, da quanto c'è scritto sui flettenti. Occhio però, attenzione: attenzione, nei flettenti win e win, e in alcune marche coreane, in alcune marche orientali, la misurazione dei flettenti non viene fatta a 28 pollici di allungo, ma viene fatta a 26 pollici un quarto. Quindi attenzione anche a fare questi conti eh, due libre per pollice. Procuratevi un dinamometro, procuratevi anche quei dinamometri che vengono usati eh, per ehm, pesare i bagagli eh, per viaggiare in aereo, costano 5-6 euro, non sono precisissimi ma comunque, ma comunque vi danno un'idea eh, delle libre eh, che dovete avere al vostro lavoro. Quante libra alla fine? Quante libre? Vabbè, abbiamo detto che il neofita deve acquisire la tecnica e quindi deve avere poche libra, ma dopo sei mesi se si è attirato, se si è allenato, dopo un anno ha veramente e vuole fare le sue prime gare, ha veramente bisogno di avere dei flettenti un pochino più performanti e magari con qualche libra in più per arrivare eh, dove deve arrivare. Se deve fare il 3D deve arrivare a 30 metri se deve fare l'anterefil deve arrivare a 50 metri così come il 50 metri grado quindi di conseguenza deve avere un libraggio adeguato alla sua fama di Dio allora qual è il libraggio consigliato che io mi sento di consigliare io mi sento di consigliare sempre un libraggio giusto un libraggio mai troppo elevato ma neanche il libraggio che voi siete in grado di gestire se ne sentono di formule magiche di tutti i generi il addirittura ho sentito dovete utilizzare archi per il 75% della forza massimale o per il 50% della forza massimale io dico che dovete usare né troppo poche né troppe ma il libraggio giusto per poter fare quello che intendete fare. Io devo arrivare a 50 metri, devo avere le libre per arrivare a 50 metri. Se faccio troppa fatica, abbasserò piuttosto, troverò un ancoraggio leggermente più basso, non, non molto più alto, ma leggermente più basso, che mi consente di arrivare comunque a 50 metri. Le libre devono essere giuste. ma i materiali sono veramente molto performanti, le frecce sono super leggere e precise, quindi non, non devo avere, avere libraggi eh, esagerati, che sì, magari posso anche gestire, ma ricordate che la potenza è nulla senza controllo. Io le, le devo gestire sì, ma con, grande, ma con grande controllo. Quindi cosa vuol dire avere controllo nella gestione delle libra? Vuol dire avere una, una, una buona forma di tiro, un buon innesco dei muscoli dorsali una buona, un buon equilibrio dinamico un buon allineamento e soprattutto una, una buona gestione della mira una buona gestione della mira vuol dire che io in ancoraggio sto senza, senza tremare utilizzando i, muscoli, utilizzando i muscoli giusti se io sono in questa posizione e vado in ancoraggio ho le libbre giuste per utilizzare i muscoli adeguati e tiro la mia freccia in modo in modo giusto e sono perfettamente dritto, non, non mi sono mosso, non ho dovuto fare mosse, mosse strane. Quindi ricordatevi, non è la potenza dei flettenti deve essere adeguata alla, alla nostra forma di tiro, a quello che noi vogliamo fare. Ma non troppo poche, ma assolutamente non troppe. E non vale la regola sto 30 secondi in mira, sto 30 secondi in ancoraggio, sto 30 secondi in ancoraggio e va tutto bene. No, assolutamente no. Fatevi aiutare dal vostro istruttore e il vostro istruttore dovrà valutare che una volta in ancoraggio riuscite a mantenere un adeguato equilibrio dinamico che vi permetterà una gestione della mira e una gestione della vostra forma di tiro ottimale, senza muovervi, senza muovervi e facendo un'azione corretta utilizzando tutte le catene cinetiche adeguate per ottenere una buona azione. Estensione della spalla, ancoraggio, gestione della mira e tiro. Ok? Quindi occhio alle linee, mai troppe linee.